per tutto il mese di luglio e anche un po' di agosto Sì, allora siamo pronti per partire mancano alcune piccole cose però eh, partiamo il 5 luglio eh, e finiamo il 4 agosto eh, la location è il quadriportico di Santa Maria delle Grazie vorrei precisare da non confondere con il quadriportico del Duomo ben più famoso quindi eh, il quadriportico di Santa Maria delle Grazie si trova risalendo via Trotula dei Ruggero nei pressi di Giardini della Minerva sono un po' più conosciuti Partiamo il 5, come detto, e la serata inaugurale è una serata un po' più nostra, nel senso che è un po' più del quartiere. Eh, mentre invece il 6 poi partiamo ufficialmente con la rassegna. Chiuderemo noi come compagnia teatrale Sceppa Centrella, ci saranno tante compagnie salernitane della provincia e anche da Napoli. Quindi vuol dire che la rassegna, a piccoli passi, sta crescendo e si sta inserendo bene nel panorama degli appuntamenti estivi salernitani. Una serie di iniziative, lo ricordiamo tutto all'ingresso gratuito. Qual è il filone che avete scelto di modo per quest'anno? Dunque, il nostro filone è stato sempre quello della commedia brillante e rimane come uh, leitmotiv di tutta la rassegna, ma uh, abbiamo scelto anche commedie particolari, quindi seguendo il cartellone, ognuno che vuole insomma, può venire qui e sceglie la commedia. L'ingresso è gratuito, sì, hai fatto bene a ricordarlo perché mh, noi abbiamo questa idea. Il teatro è vita, il teatro è cultura, quindi um, ci sforziamo uh, che più persone possibili, giovani meno giovani, possano avvicinarsi a questo mondo bellissimo che è il teatro. Naturalmente sono serate anche di intrattenimento e non soltanto di teatro specifico, ma la formula dell'ingresso gratuito è, credo che ci stia dando ragione. Il pubblico è presente, partecipa. E' eh, un'altra cosa importante che vogliamo dire è questa. Eh, L'ingresso gratuito, l'ho detto anche già l'anno scorso, non è sinonimo di eh, mediocra qualità, nel senso che abbiamo sempre cercato di proporre spettacoli di un certo tipo, anche se sono compagnie amatoriali, ma certamente la proposta che eh, anche quest'anno con 19 spettacoli cerchiamo di proporre al nostro pubblico è certamente una qualità che vale la pena eh, seguire. Assessore, una... riflettori puntati sul teatro, teatro di qualità e anche gratuito. Teatro di qualità, gratuito e teatro in, in ascesa, eh, spazio per i salernitani eh, e soprattutto completezza di offerta all'interno della città di Salerno. Eh, questo è un percorso che continua, continua da anni, che eh, io ho il privilegio di condividere per quello che riguarda l'impegno dell'amministrazione con gli amici del Quadriporti, con Peppe, con Lucia, con Don Alessandro, insomma c'è una squadra che eh, lavora intorno a questa manifestazione, in una delle location più belle della città, io lo dico ogni anno ma non, ci, non mi stanco mai di dirlo. e soprattutto. È una città che lavora sulla cultura, lavora al quadriportico, lavora sui barbuti, lavora all'Arena Arbostella, insomma lavora da destra a sinistra, da nord a sud della città, dando a tutti la possibilità di avere uno spazio per fare cultura e soprattutto alle persone per poter assistere a spettacoli di qualità. Loro ne fanno tante, eh, ospitano, crescono, ospitano tra l'altro compagnie eh, che provengono da diversi territori. Della, della regione, questo ovviamente amplifica non soltanto l'offerta culturale ma soprattutto il messaggio di integrazione anche eh, dal, proprio sociale e, e anche ambientale che si riesce a portare avanti, insomma è un, è un discorso serio, serio, serio. Poi ripeto il, il quadriportico. Uh, mi è particolarmente caro, uno per, per uh, il privilegio che ho avuto nel corso degli anni di lavorare con, uh, con i ragazzi, due perché il posto è troppo bello, insomma è posto d'estate, stare lì è, è incantevole, poi loro sono davvero bravi e questo poi fa la differenza perché non basta il posto, non basta un'offerta così lunga uh, per riempire poi tutte le sere per un periodo così lungo vuol dire che uh, fornisci qualità perché poi fino a un certo punto la gente eh, viene per passare la serata, ne può passare una, due, poi se a un certo punto si rende conto che il, il gioco non vale la candela, si evita anche la passeggiata fin lassù, questo che, che potrebbe essere casomai anche per una persona anziana un limite, invece no, tutti quanti eh, con grande voglia, con grande eh, trasporto eh, salgono la città, anche se l'espressione è impropria, però salgono la città, fino a uno dei suoi momenti apicali dal punto di vista ubicazionale per, per vedere questo spettacolo, per godersi l'aria, per, per stare bene insieme. È, una grande, è un grande momento, davvero, io li faccio i complimenti perché sono davvero bravissimi.